Francesco Callori eh, perché il suo gruppo Francesco Group, sta facendo cose straordinarie insieme a Francesco Callori invitiamo anche Fulvio Anzellotti e Lucia Aglitti perché sono in partnership con Meliorum Group Roma, Concept Lifestyle, Tento, Idea Stampa e la redazione di Meliorum Lifestyle Magazine che è una nuova realtà nel mondo della comunicazione dentro la moda e quindi eh, vuole essere un'altra occasione, un'altra vetrina importante per dare spazio al talento credo che sia nata proprio così e poi Francesco grazie ma stasera insieme a te hanno lavorato con te appunto Fulvio Anzellotti e Lucia Aglitti quindi consegniamo un premio e il nostro grazie è un piccolo presente sia a Francesco Gallori che già ci accompagna e ci segue da diverse, diverse tappe del Festival della Moda ma anche per Fulvio e Lucia che hanno contribuito con noi e collaborato e veramente grazie con il cuore perché avete messo la vostra professionalità anche a nostra disposizione e di questo vi ringraziamo Francesco, beh, io ho detto anche con Meliorum, con la tua redazione, con il tuo gruppo il talento è sempre al primo posto, no? Sì, perché noi crediamo sempre ai giovani i giovani di tutti i campi noi che ci occupiamo di bellezza e più che eh, ci occupiamo di formazione ma anche la formazione di Sabina nell'ambito eh, delle sfilate, dei corsi di portamento ma non solamente per arrivare alle passerelle ma è un insegnamento per i giovani per diventare campioni per quelle che sono le arti personali e eh, manageriali del lavoro che è importante in questo paese, eh, abbiamo proprio bisogno di questo, di formare giovani a 360 gradi in tutte le arti creative. Bravo, io farei un applauso a Francesco Callori che con il suo team e il suo gruppo ci segue e che come noi condivide proprio questa volontà diciamo, di dare spazio al talento e all'abilità di ciascuna delle ragazze che poi sono qua e insomma, è tutto un gruppo che vuole dare un'opportunità importante a chi con noi collabora. Io voglio ringraziare ancora Fulvio Anzellotti, perché anche lui, peraltro so che ha l'attività non lontano da qua, con le ferro, eh, insieme a Lucia, no, Lucia è di qua, Lucia è di qua, allora, Lucia, allora, così presentiamo una, eh, non vuole parlare, però come si chiama l'attività? Salone Lucia Aglietti. Salone Lucia Aglietti, che voleva ringraziare. Ringrazio tutti e Francesco che mi ha chiamato per quella parola. E grazie a voi, grazie ovviamente anche a Fulvio che ha invece l'attività con le ferro, giusto? Si chiama Spa per Capelli. La Spa per Capelli. È proprio così. Uomini e donne, no? Tutti. È giusto, è giusto, perché poi il look è importante per le donne, ma pure per noi maschietti. Eh? E poi insomma Vincenzo Ciotoli che ha fatto uomini e donne, e insomma ce lo può insegnare. Che dire, grazie davvero di cuore a voi un applauso grande a Lucia, grazie Fulvio, grazie Francesco